Ciao a tutti! Oggi prepareremo il cavolfiore alle erbe. Il tempo di preparazione di, della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cavolfiore, acqua, uova, uno spicchio d'aglio senza anima, olio evo, pangrattato, pecorino, parmigiano, prezzemolo, salvia, margiorana, timo, sale, pepe, noce moscata e pinoli. Diamo il via alla ricetta!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 velocità 1 trasferire adesso il cavolfiore in una teglia unta con olio e svuotare il boccale dopo aver svuotato il boccale mettiamo all'interno del boccale il pepe il trito di erbe le erbette, la noce moscata, l'aglio, il pangrattato, il sale e il pecorino e il parmigiano. Chiudiamo con il coperchio e il misurino li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Mettiamo le uova. L'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 4. Versare il composto sul tavolfiore. Cospargere con i pinoli Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25 minuti circa Cavolfiore alle erbe Grazie e alla prossima ricetta